Sto navigando fra le nuove piattaforme create da Salazar per il corso, però noto che vedo veramente poco, solamente gli oggetti più vicini. Come faccio ad aumentare la mia visuale? Allora vado in settings e devo aprire il menu dello sviluppatore, il developer menu. Quindi qua clicco ed è comparso un nuovo menu. Qui eh, seleziono la seconda voce, render, e scendo fino a load tools. Load vuol dire level of details, quel livello dei particolari, dei dettagli che io riesco a vedere. In automatico, quando noi entriamo in, in high fidelity è come questo. Per eh, cambiare eh, manualmente il livello di dettaglio, devo cliccare, eh, devo mettere a spunto questo checkbox e poi posso spostare questo. Attenzione, un, pochissi, un piccolissimo eh, spostamento può veramente arricchire la visuale. Se, se voi spostate di molto rischiate di andare immediatamente in crash perché ovviamente si riempie la cache, però insomma già un paio di decimali possono benissimo cambiare eh, il mondo intorno a me.